Un saluto amici della rete. Breve introduzione per dirvi che sto continuando a scoprire cose sulla Go 2 e in particolare mi sono un attimo flippato con l'app eh, sul cellulare Android per editare i video e la prima impressione devo dirvi che l'ho trovata potentissima. Finalmente una app con cui riesco ad editare semplicemente i filmati video presi dalla Go 2, Modificarli e addirittura produrli mi permette di lavorare sui filmati. Non stando a casa, questo che vedete l'ho prodotto, l'ho realizzato, l'ho editato e l'ho prodotto mentre ero sul treno, mentre andavo al lavoro a Pescara. Quindi una semplicità estrema. Nei prossimi giorni. Vi farò un video sulla app, sulle varie funzionalità dell'app, per ora vi lascio al videoprodotto prodotto che è una breve uscita in mountain bike da controguerra alla Spaccapuli di Colle Bigliano sopra Villa Lempa, sempre qui in provincia di Terra. Sigla e il filmato completamente editato dal mio cellulare. Dove cazzo sta? Dove sono andato? Nooo, ho sbagliato ragazzi, nooo